Regà, è arrivato il momento, svuota i portafogli, su. Ma che è una rapina? No, dai, hai capito, è che mancano 100 giorni, su. Ma 100 giorni a che? Ma come a che, zi, sì, alla maturità, dai. Ma è già? Ma non siamo ancora in terzo? Lo so, lo so, regà, gli anni sono volati, ma adesso il problema c'è ed è concreto, mancano 100 giorni alla maturità. Non ci abbiamo manco mezzo soldo bucato, come vogliamo fare. Dai, frate, andiamo tipo che ne so, Barcellona, oppure di più, tipo che ne so, Berlino. No, ma sei una Branda, zio, grandissimo, sto in fissa. Facciamo una ricerca al volo, dai. Ma che sono matti? Ma perché partire? Scusa, abbiamo l'occasione di festeggiare il periodo più ansiogeno della nostra vita. Perché non passiamo a, che ne so, sbronzarci come magari cotti sotto al sole? Eh, Ragazzi, ce l'ho: no. organizziamo un festone, una roba tipo Enorme, tipo la grande bellezza Ma quindi come si fa a festeggiare i 100 giorni ma senza soldi? A proposito, se avete delle dritte vi invito, invito a scriverle qui sotto nei commenti Già, per gli altri poveri come noi, come me Vabbè che poi alla fine i metodi ci stanno, basta avere un po' di inventiva Insomma, benvenuti in 100 giorni, zero budget e questo sarebbe tutto quello che abbiamo raccolto? Oh, ma non ti sta mai bene niente, però, eh? Mamma mia. Qua fa ma la grande monnezza. La grande tristezza. Caparezza. Scusa, ma mo' dimmi che c'entra caparezza. Che ne so, stavate a dir tutti a cosa goezza. Co a me mi è venuto caparezza. Comunque, vabbè, adesso che c'è il budget, qualcosa esce fuori. Sì. Cioè, scusa, questa qui è la location? Qua ci entriamo in 5, forse in 6 e perdiamo un paio di chili a testa, e siamo in 30! Ma no, non c'erano i soldi per tutti, dai facciamo uno alla volta, entriamo a turno! Vabbè, ma il DJ? Guarda, per quello stai tranquilla perché ho una playlist fighissima, ma te la faccio vedere... Eccola qua... eh? Ah, vabbè ma... Cibo, bar, no eh? Vabbè, ma che c'entra, venimo dopo cena, ma poi per il bere c'è una fontanella qua sotto che ti dico fermate! Dai! adesso a mia